Buongiorno a tutte e a tutti, eh, Tuley Garman eh, ci ha fatto sentire la canzone col titolo Mutlu Gunnar, eh, Giornate Allegre, eh, un pezzo del 62, eh, come dicevi tu, anche tu Adriano, in realtà questo pezzo è stato mh, diciamo, rifatto anche in italiano nel lontano 61 da Tonina Torrielli, Tempo di Mughetti si chiamava si chiama tuttora il pezzo in italiano l'originale invece è in russo quindi dato che nella puntata precedente abbiamo fatto sentire all'inizio una canzone originariamente turca cantata in russo per il condicio abbiamo fatto il contrario quest'anno il compositore eh, si chiama Vassili Solover Sedoy e il, chi ha scritto le, il, il testo del pezzo è un poeta russo Mikhail Matsusovsky. Eh, chiedo scusa per la pronuncia terribile, è un pezzo del '55, eh, si chiama Podmoskovnye Vechera. Spero che sia così la pronuncia. Mezzanotte a Mosca, oppure le serate eh, dei sobborghi di Mosca. Se vogliamo rendere più, ancora più poetico il titolo e niente, così abbiamo chiuso praticamente l'ondata russa-turca eh, che in questi giorni era, era una questione molto attuale spero eh, che non sarà molto tanto così in futuro ma temo di sì perché questi due diciamo, personaggi illustri continuano a occupare territori comprare e vendere armi e rompere le scatole in giro allora, però la puntata di oggi non si concentra eh, su Mosca, eh, su rapporti tra Mosca e Ankara, ma ci concentriamo su una cosa che è avvenuta proprio ieri sera. Per la prima volta in Turchia il ministro della salute per la prima volta davanti alle telecamere si è presentato dopo che sarebbero 7-8 mesi di pandemia ha detto annunciamo, il comunichiamo il numero dei, dei positivi perché la Turchia, il ministro della salute oppure il governo diciamo, ha sempre, ha sempre preferito di comunicare i numeri dei pazienti ricoverati e quindi se guardiamo un attimo anche la grafica su sui motori di ricerca oppure su altre, altre realtà statistiche vediamo che la Turchia ha avuto mai avuto una seconda ondata, è sempre la prima ondata, leggermente da un mesetto c'è un piccolo aumento no? e quindi 3.000, 4.000, 5.000 casi ma molto meno rispetto a tanti altri paesi europei ma non solo però l'Unione dei Medici, come abbiamo detto anche in queste frequenze, oppure i sindaci di diverse città, i eh, sindaci dell'opposizione, soprattutto, soprattutto Istanbul che ha sempre accettato anche il governo che eh, costituisce quasi il 70% dei casi positivi nazionali, hanno sempre detto, queste voci dell'opposizione, che i numeri comunicati dal ministro sono o limitati oppure falsi. Okay? E era, per, era abbastanza palese per, me era, era, per noi era palese Però il ministro insisteva che la situazione fosse molto più illustra Molto più calma Per la prima volta ieri ha deciso di comunicare ai cittadini eh, I numeri dei positivi Ed è venuto fuori una, una roba in, in impressionante Sono quasi 30.000 casi positivi di, di ieri con questo numero, praticamente, la Turchia supera eh, la media russa, inglese, francese, eccetera, eccetera. Persino okay. italiana? Persino italiana del, degli ultimi giorni, certo. È vero che in Turchia una vera clausura, una vera quarantena, un vero lockdown non c'è mai stato, e, tuttavia i numeri sono comunque forti, tenendo in considerazione che lo stesso ministro ieri sera ha ammesso in quattro grandi città come Istanbul, Bursa, Kogeli e Izmir, le terapie intensive sono piene del 70% almeno. Quindi eh, gli ospedali sono carichi, stracaliche, come dicevano tanti medici da, da, da mesi. E tutto quanto sembra che sia... Mh, sbloccato soprattutto grazie all'iniziativa del sindaco di Istanbul, eletto poco più di un anno, un candidato dell'opposizione, Ekramim Mahmoudo che da tre giorni aveva deciso di comunicare i numeri dei decessi, il numero dei decessi solo per la città di Istanbul. Per esempio il 23 novembre diceva che avevano registrato 186 morti, mentre invece il ministro della salute per tutto il paese diceva che erano 139. E... C'è sì. un problema tra lordo e netto, però <ride> sì. non so chi, chi, chi ci sta pigliando per il culo. Il 24 invece Istanbul eh, diceva che aveva registrato 111 morti, il ministro della salute invece diceva no, in tutta il, la Turchia c'è solo 161 detti. Allora, abbiamo, sembra che sia stata proprio la trasparenza, e la politica di trasparenza avviata dal comune di Istanbul a scatenare, a spingere diciamo, il ministro della salute a dire la verità perché ormai anche i giornali mainstream avevano iniziato a mettere in discussione i dati del ministro. E poi un'altra novità arrivata ieri sera, comunicata ieri sera dal ministro della salute, che la Turchia ha deciso di comprare il vaccino cinese. Okay? Nel mese di, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio in totale saranno acquistati 50 milioni di dose e saranno applicate eh, gratuitamente su tutte le categorie protette e successivamente sarà in vendita nelle farmacie con un prezzo bloccato. Eccetera. Però è il vaccino cinese. E questo come è leggibile, cioè, Come uno schiaffo all'America con un'ulteriore posizione? In, eh oppure un avvicinamento alla Cina come scelta di campo? Senz'altro il fatto che la Turchia non faccia parte dell'Unione Europea non ha potuto o non ha voluto eh, oppure non gli è stato consentito di far parte della campagna di acquisto del vaccino da parte del, dell'Unione Europea. Questo credo che c'entri anche con una questione legale oppure mh, una questione legata anche ai regolamenti eccetera eccetera. Eh, però eh, avrebbe potuto preferire una delle aziende indicate eh, dall'Unione Europea oppure dagli Stati Uniti d'America oppure avrebbe potuto scegliere il vaccino russo che lo stesso Putin l'aveva fatto applicare Sputnik. su sua figlia no? Sputnik che poi sono due tra l'altro se non mi sbaglio però ha deciso di prendere quella cinese boh, eh, non so, costerà poco oppure... <ride> oppure appunto come abbiamo detto nella puntata precedente è il frutto di questo crescente ehm, rapporto commerciale degli ultimi anni tra Ankara e Pechino bisogna leggere meglio questa, questa cosa qua per la prima volta ieri è stata resa pubblica questa decisione tuttavia l'altro ieri era partita in Turchia la sperimentazione della terza fase del vaccino cinese su 14.000 volontari. Quindi per la Cina, c'è cioè questo dato da tenere in considerazione, la Turchia è uno dei paesi in cui sperimenta il suo vaccino più potente e su una quantità massiccia. Quindi potrebbe essere anche questa un, una chiave di lettura, no? Io provo il mio vaccino sulla tua popolazione e in cambio magari, eh, se tutto va bene, ti, ti tiro fuori no. i prezzi. Cioè, queste sono solo delle idee, per il momento abbiamo pochissimi input. Eh, un altro un discorso legato alla pandemia invece ehm, riguarda eh, l'istruzione la didattica a distanza. Eh, usci sono, due, due, eh, sono uscite due relazioni molto interessanti. La prima è del sindacato eh, Eitim Sen eh, che eh, comprende i lavoratori del, dell'istruzione. Secondo Itimsen la didattica a distanza è, un, è stata un'idea, un, un progetto totalmente fallito in Turchia. E, in, in certe zone del paese, per motivi legati all'infrastruttura, alle condizioni economiche, la partecipazione all'idattica a distanza scende addirittura al 15%. Ilker Akçasoy, che è uno dei consulenti di questo sindacato, dice che in certe zone i materiali eh, sono irreperibili, la connessione internet, tablet, cellulari, computer, addirittura in certe zone anche i televisori. Okay? Inoltre ovviamente è il problema eh, grosso in diverse zone della Turchia è che eh, i, I ragazzi non sanno parlare il turco prima di arrivare alla prima elementare e non hanno nessuno che sa parlare il turco nella famiglia, quindi la didattica in presenza era fondamentale, con questa distanza ovviamente una fetta della società è stata tagliata fuori, ok? Ehm, il Caraccio sostiene che la didattica a distanza è in atto da sette mesi, tuttavia il Ministro non ha mai sentito il parere dei sindacati, neanche degli esperti e questo è un problema. Un'altra relazione avviata invece dall'Università di Ankara, un sondaggio realizzato tra gli studenti universitari, gli studenti il, per il 60% degli studenti intervistati pensano che sia totalmente inefficace la, di, la didattica a distanza e soltanto l'11% dichiara di seguire i corsi senza interruzione. Quindi tra una, eh, sembra che nella didattica a distanza, nella scuola d'obbligo e nell'università si tratti di una dispersione notevole, anche perché la, nella didattica a distanza per gli studenti eh, della scuola d'obbligo la partecipazione non è obbligatoria. Okay? Inoltre il sindacato attira l'attenzione su, su un altro tema molto interessante, in certi casi si trovano 100 studenti contemporaneamente nell'aula, nella classe virtuale, e non esistono materiali didattici, musica, arte e sport non vengono prese in considerazione e quindi i bambini eh, hanno più motivazione tra per disperdere l'attenzione e non partecipare. E dato che non è obbligatoria la partecipazione, è difficile anche la valutazione, dice il sindacato. E un altro punto interessante... Ah, non è, è strano questo, eh, per una, una nazione come quella, come quella turca che ha basato parecchio sull'indottrinamento e, e sull'irrigibilizzazione attraverso la scuola, nel senso anche di eh, trasmissione del nazionalismo, eh, marzialità, del, della cosa, che eh, si preferisca eh, abbandonare la scuola, la scuola, lasciare di più la, una didattica che porterà probabilmente anche a una, non solo alla dispersione ma anche all'abbandono scolastico. Questo sembra che sia, tra virgolette, leggendo alcuni, alcune decisioni, alcuni dati, sembra che sia quasi la, la politica del governo centrale. Ricordiamoci che nell'ultima decisione legata al, um, alle misure restrittive prese dal Presidente della Repubblica, coloro che hanno più di 65 anni e meno di 20 anni non possono uscire di casa nella maggior parte della giornata a meno che non facciano parte del sistema produttivo quindi i ragazzi che hanno meno di 20 anni non hanno l'obbligo di frequentare alla, alla didattica a distanza e non hanno anche l'obbligo di rispettare il coprifuoco se lavorano. Allora, in, in un paese come la Turchia, dove il lavoro minorile è molto pesante, molto presente, molto alto, ovviamente questa diventa una decisione molto strategica, tenendo in considerazione che in questi ultimi sette mesi il governo centrale ha deciso di portare avanti la politica di show must go on, esattamente come ha detto Erdogan l'altro giorno, Aumentiamo le misure ma non interrompendo il sistema di produzione. In Turchia sono circa 720.000 lavoratori minorenni, okay? Qua, sono i dati del 2019, quasi il 36% ha meno di 15 anni. Quindi anche secondo la Costituzione turca. Sono ragazzi che non hanno minimamente il diritto al lavoro e devono andare a scuola o e ricevere l'affetto dai geni loro genitori, giocare e, e socializzarsi con i, con i bambini. La cosa diventa ancora più complicata ovviamente quando si tratta dei rifugiati presenti in Turchia. Allora, In Turchia solo siriane sono quasi 5 milioni, più della metà ha meno di 18 anni, quindi una popolazione giovanissima sono circa 650.000 bambini su più di un milione e mezzo minorenni siriani che lavorano. Quindi 40% dei bambini siriani lavorano in Turchia e secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, circa il 66% dei ragazzi siriani che lavorano hanno meno di 15 anni. Quindi la condizione... Di lavoro la condizione dei minorenni in termini di lavoro eh, obbligatorio sfruttamento è molto peggio rispetto ai ragazzi che hanno la cittadinanza turca. E il 48% di questi minorenni siriani in, lavorano nel settore della produzione industriale, ovviamente sono esposti ai rischi, eh, ai, come prodotti chimici velenosi e sc scarse misure di sicurezza. Quindi, e, mh, è un, un, un altro... Non conoscendo neanche tanto bene la lingua, essendo siriani e non avendo istruzione, sono più facilmente sfruttabili. Eh, assolutamente, ci sono stati negli anni precedenti i servizi molto interessanti realizzati dal BBC, Dochevel, Euronews oppure altre, altre realtà internazionali, sono servizi reperibili anche su internet, fanno vedere che l'età media è molto bassa tra i lavoratori minorenni siriani, 7, 8, 9, 10, 11 anni, e lavorano nei settori di produzione molto pesanti, con inesistenti misure di sicurezza, e, sono, e um, lavorano negli standard produttivi che sono stati vietati 50-60 anni, anni fa nel peggior paese europeo. No? Questa è un, ovviamente la pandemia ha scoperchiato questa, questa vaso ancora un'altra volta. Due altri dati molto interessanti, nelle relazioni sorgono due problemi, prima di tutto il problema che devono affrontare le studentesse okay, universitarie oppure della scuola d'obbligo, sono obbligate a rimanere a casa, quindi sono spinte a fare lavori domestici, oppure sono vittime di violenza domestica, oppure soprattutto per le studentesse universitarie, sono impossibilitate ad andare all'università, che poteva essere anche in un'altra città, ok? Quindi devono fare conti con una serie di limitazioni sulla loro libertà imposte dai genitori o, soprattutto, dai maschi della famiglia. E il sindacato dice che nei sondaggi che hanno fatto è sorto questo problema. Un altro problema è legato. Alla, alla paura che hanno gli insegnanti. Il sistema statale, EBA si chiama, utilizzato dal, dalle scuole pubbliche per la di, didattica a distanza, sembra che abbia dei grossi problemi legati alla sicurezza e dato che tutte le lezioni vengono registrate, gli insegnanti hanno paura che saranno ricattati, denunciati, quindi per una buona parte, quasi 60-62% degli insegnanti, è assolutamente in atto una sorta di autocensura grazie alla didattica a distanza. Quindi questo è, sarebbe un po' il sì. Sì. Sì. problema. Ieri è stato celebrato anche in Turchia la giornata della violenza sulla donna, o ci sono stati dei dati? I dati sono terrificanti, la, in Turchia in, secondo la ricerca della rete dei giornalisti indipendenti Bianet che sistematicamente ogni mese pubblica i risultati della sua ricerca, al, fino al primo novembre più di 320 donne sono state assassinate dagli uomini, più di 750 donne invece sono vittime di violenza. Eh, questi sono dati recuperati da questa rete facendo un monitoraggio tra i registri della polizia e i media. Okay? I, Quindi, primi della... I primi dieci mesi dell'anno? Eh, I primi 10 mesi, entro il primo novembre, i primi dieci mesi, undici mesi quasi. Dell'anno, il numero sta crescendo no? rispetto all'anno precedente, del 2019, c'è cioè un aumento dell'11%, e, e le, in questa relazione Bianette specifica una cosa molto interessante: che è molto probabilmente, appunto, per via della convivenza obbligatoria, in certi casi la denuncia non arriva neanche, non parte neanche. Quindi, e nei mesi successivi oppure l'anno prossimo si, ci si potrebbe trovare con uno scenario ancora più negativo. Ricordiamoci che la Turchia eh, possiede la, il triste record europeo di, di, di, di transfobia e delle vittime dell'odio. Questo è un altro discorso legato sempre alla violenza mh, nei confronti delle persone spinte diciamo, ai margini della società, obbligate, e private dal, dal, dai loro diritti, e, e abbandonate dall'istituzione e vittime della violenza maschile. Potrà essere un prossimo caffè? Volentieri. Allora, vediamo caffè turco. Allora, caffè turco, quando si prende? Io mi sono posto questa domanda qua. Ma eh, eh? al mattino. mattino prima di tutto e, e diversi ho guardato un po diversi blog e diversi video in cui le persone raccontano un po quando prendono caffè e sembra che il caffè si prenda mattina oppure di sera sia una bevanda domestica il tè invece di cui abbiamo parlato diverse volte una bevanda che si consuma fuori dalla casa ok caffè istantaneo, questi caffè americano oppure il tè comunque non è una cosa che si consuma a casa, il caffè turco invece è una scelta molto domestica. E a casa, prima di fare dei lavori domestici, durante la colazione o dopo la colazione, Oppure quando durante la giornata i vicini si, i, si, si vanno a trovare, no? E uno va a trovare l'altro, a casa dell'altro, quindi nelle prime ore, prima di pranzo e eh, della, della mattinata si prende il caffè. Quindi prima di tutto mattina. E poi il caffè si prende anche dopo la cena. Eh, quindi una cosa in famiglia, anche con gli amici, se si fa una cena allargata, eccetera. Quindi il caffè eh, sembra che sia molto più... Una scelta domestica, il tè invece di cui abbiamo parlato diverse volte in queste frequenze, sia una scelta ehm, piacevole, ma che, che si una bevanda che si consuma fuori fuori casa. Allora l'ultima punta, l'ultima rubrica di questa puntata che è successo oggi nel lontano? Eh, 1934, andiamo al 1934 si introduce una legge molto interessante. E sono stati aboliti il 26 novembre del 1934 nella nuova giovane Repubblica Turca i titoli che precedono i nomi come Bey Effendi, Hanum sì. Effendi, Signore, Signora, Pasha, A, A vuol dire caporale, Hoja, Moral. Caporale, mo caporale proverbi. No, no, no, no, no, che... siamo un uomo o un caporale. Esatto, A è praticamente quelle che possedeva terreni, animali, ma in certe zone ah, anche esseri viventi. Sì. no? hoja e molla, molla sono un po' come i mullah iraniani, ok? hafuz oppure hazretleri, un po' sarebbe spettabile, tipo, no? Okay. Onorevole. Onorevole. E questa informazione è molto interessante perché se facciamo un piccolo ripasso della nostra memoria, Rino Gaetano aveva composto una canzone con titolo Spendi, Spandi e Fendi. E l'ultima parola effendi è una parola che deriva dal turco ottomano che nel 1934 è stata abolita. Oggi. Oggi, esatto. Con questo io concluderei. Vabbè. Buona giornata a tutte e tutti, grazie, alla prossima.